Apocalisse è un libro davvero misterioso e nonostante 47 video nella nostra playlist open source abbiamo veramente scalfito soltanto la superficie, e dopo la sigla vedremo il mistero, il mistero del rotolo del capitolo 5, dopo la sigla. Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Eccoci, tutte le volte che abbiamo preso in mano il libro dell'Apocalisse ci siamo chiesti al capitolo 5 cosa davvero conteneva e perché questo rotolo era sigillato e solo il leone della tribù di Davide era degno di aprire questo rotolo. Il testo recita più o meno così vidi nella destra di colui che siede sul trono un libro scritto dentro e fuori sigillato con sette sigilli poi vidi un angelo forte che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di rompere i sigilli nessuno nessuno in cielo e in terra né sottoterra era capace di aprire il libro e di leggervi io piangevo molto perché non era stato trovato nessuno degno di aprire il libro e di leggervi perché lì ci sono scritti tutti gli avvenimenti tutto, tutto ciò che deve accadere da là alla fine ma uno dei signori uno dei presbiteri mi disse non piangere, ecco ha vinto il leone della tribù di Giuda il rampolo di Davide egli, egli può aprire il libro e i suoi sette sigilli ora il testo parla di Biblion di questo libro, ma il libro chiuso, sigillato con sette sigilli, secondo l'assonanza la, della terminologia, fa riferimento alla megillà. Noi sappiamo che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, abbiamo cinque megillot e tra queste megillot abbiamo la megillà di Ester. Abbiamo Shirim, insomma, ne abbiamo cinque di rotoli chiusi e sigillati. Perché sono considerati queste, queste meghilotte chiuse e sigillate. Allora, noi in greco abbiamo Biblion, però noi sappiamo che il contesto è un contesto ebraico, è un contesto di lingua aramaica sono situazioni che fanno eh, riferimento ovviamente ai figli di Israele. Quindi esiste un'interessante assonanza fonetica fra Megilia, cioè Megila, erotolo, che vuol dire apertura, dalla radice ebraica Gimel, Lamed e Ei, che vuol dire rivelare, e Meginiah, Meginiah, che vuol dire protetta, chiusa. Gimel Nun Nun. Indica anche difesa, protezione, da cui anche Magen, lo scudo, Magen David, lo scudo di Davide, Magen Avram, lo scudo di Abramo. Entrambi i termini rimandano a Biblion, cioè a Megillah. Quindi fa parte proprio della struttura noi abbiamo la struttura nella nostra testa, il libro è un codice, no? con la copertina e poi i fogli, fronte e retro, legati insieme. Ma il biblos, in questo caso il biblon, almeno così è declinato, in ebraico è sefer, ma in questo caso, essendo un libro chiuso, è una meghillà, meghilia, Cristo, visto? Megilia, che vuol dire aperta, che si rivela. Chi è che può aprirlo, chi lo può rivelare, fa riferimento a Meghinia, che vuol dire protetta dalla radice Gimel nun nun, ma insieme fanno tutti riferimento a Magen allo scudo. Quindi, la, questa Meghilà, che solo Cristo può aprire, per rivelare ciò che è protetto e nascosto alla sua onniscienza, fa capire come tutto il percorso apocalittico è un percorso di rivelazione, di nascondimento, di protezione, di difesa, ma anche di rivelazione e di apertura. Pe spero che questa curiosità vi sia piaciuta, se eh, gradite eh, le nostre produzioni vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella quella che vibra e così sarete sempre aggiornati per le nostre uscite e anche le dirette alle quali spero possiate partecipare. Ciao e alla prossima!